benvenuti a questo incontro che non sono stupito di vedere affollato i protagonisti e i temi di cui, di cui parliamo io ringrazio, il mio compito è solo di fare qualche ringraziamento innanzitutto a Giuseppe Pignatone e a Michele Prestipino autore di modelli criminali mafie di ieri e di oggi ne discutiamo con Gianrico Carofiglio e eh, abbiamo il coordinamento di un illustre film di Repubblica, Giuliano Foschini. Illustre, no, l'ho promosso, eh, non spenderò troppe parole di presentazione per quanto riguarda gli eh, autori, se non per ricordare che sono già autori della casa, questo è consentito, eh, in ordine cronologico il primo che si è affacciato alle nostre parti è Michele Vestipino del 2007, qualche annetto fa, è il volume, il codice provenzano realizzato con Salvo Palazzolo ma rieditato poi più, più recentemente in nuova edizione, e successivamente c'è il volume realizzato da Giuseppe Pignatone e Michele Prestipino insieme con la collaborazione di Gaetano Sabateri il contagio come l'andrangheta ha infettato l'Italia, quindi come dire è una... Un ennesimo episodio di un percorso che immaginiamo e speriamo costellato di ulteriori iniziative, ma questa è, è una tappa importante anche perché, e eh, mi fermo, in questo libro si parla, come credo sia giusto aspettarsi, diffusamente del tema di Mafia Capitale e della Mafia a Roma, oltre che naturalmente ampiamente delle esperienze sul campo di Pignatone Prestipino in Sicilia, in Calabria quindi nella lotta contro la mafia e la grandita grazie quindi ancora a tutti e Giuliano ti cede il microfono per dare l'avvio alle lanze. buonasera grazie a tutti, grazie a Alessandro e Giuseppe per l'invito, io chiaramente sono molto contento di poter parlare col procuratore Pignatone e col procuratore Prestipino qui a Bari che è la mia città di poter parlare con lui di mafia è una parola che ha queste latitudini ha significati particolari eh, ed è una parola poco, spesso troppo poco frequentata. Io però ho il piacere di avere Gianrico, caro figlio, mi ha detto oggi abbiamo, facciamo noi le domande per una volta. siamo... C'è un eh. poliziotto buono e un poliziotto cattivo, stavolta mi fate fare il poliziotto buono che quando facevo quella volevo fare il buono, mi dicevano che non ero credibile. Io, bisogno, faccio il poliziotto buono, ci invertiamo in realtà volevo chiedere a Gianrico di dire una cosa Gianrico è maestro di parole e io ti volevo chiedere qualcosa proprio sulla parola mafia vabbè, quanto tempo abbiamo? buonasera a tutti, grazie Grazie a tutti quanti senza entrare nei dettagli e negli anche di nomi. È stata un'eccellente occasione questa perché io voglio intanto dirvi che è un'imprudenza farsi presentare da un autore di libri, tanto più se l'autore di libri è anche diciamo, ex magistrato perché la, a peggio. È peggio, no, ma perché la tendenza a parlare di se stessi è diciamo, pressoché insopprimibile. Una volta c'era un autore di libri, di romanzi che presentò un mio libro e disse naturalmente qui siamo per creare il tuo libro e io quindi non dirò nulla su di me e parlo per 40 minuti del suo libro, non farò così parliamo direttamente di questo libro che è, non è una cosa scontata quello che sto per dire è un ottimo libro perché non cade diciamo, in molti dei peccati in cui eh, spesso cadono i eh, libri scritti dai magistrati o comunque dagli addetti ai lavori, eh, nei due eccessi opposti, uno quello di fare una mera compilazione di pezzi di atti giudiziari più o meno attaccati gli uni agli altri, eh, lasciando al lettore il compito sgradevole di mettere insieme un disegno che di solito è impossibile se uno poi gli atti non li ha veramente maneggiati, oppure eh, filosofare in maniera a volte piuttosto audace su temi che superano l'ambito del giudiziario e degli esiti dell'investigazione di quello che da questo si può trarre il libro ha una sua dimensione equilibrata fra il rigoroso riferimento alle cose che emergono dalle indagini e dagli atti giudiziari e un tipo di impostazione un, un modo di raccontare, di parlare dell'argomento o per essere più precisi degli argomenti che consente al lettore non addetto ai lavori che voglia impegnarsi a leggere di entrare davvero nell'argomento e capire alcune cose su cui molto spesso si dicono chiacchiere, a volte grosse chiacchiere, molti temi che eh, sono oggetto del dibattito più o meno corretto, più o meno sgangherato sui giornali o fuori, sui temi della criminalità organizzata, sul significato della parola mafia, tanto per far vedere che non è che mi stessi eludendo la domanda. Eh, io ricordo bene, ho capito anche di incontrarci poco dopo, eh, l'inizio di quella eh, operazione eh, chiamata Mafia Capitale, nome che devo dire non ho particolarmente amato, mentre invece eh, i diciamo, contenuti dell'operazione sono sentati... l'operazione si chiamava Mondo di Mesa eh, sì, sì, sì, eh. sì, sì, e ho so, chiesto di so, so so partenza no, no, ma se l'avessi detto tu non, non l'avevo amato perché sono prudente e, e, e già allora abbiamo avuto occasione di eh, ragionare eh, con la materia ancora piuttosto calda, piuttosto eh, incandescente sul fatto che quell'impostazione a me pareva eh, molto convincente mi sembrava molto convincente parlare di mafia a proposito di un fenomeno criminale che era lontano dalla Sicilia era lontano dalla era lontano dalle coppole, dalle doppiette, dagli accenti più o meno eh, meridionali e si innestava in meccanismi operativi del tutto diversi dal punto di vista sociologico ma che riconducevano comunque le categorie mafiose. È stata una vicenda anche processualmente travagliata quella perché i giudici di primo grado non hanno riconosciuto, se non ricordo male, eh, mentre il tribunale resame la Cassazione, sì, il reato di associazione mafiosa, e poi in appello invece invece sì, allora una questione interessante con la quale potremmo cominciare a mh, ragionare poi ho qualche domanda proprio specifica da porvi in un momento successivo se avremo il tempo è eh, diciamo in pillole perché poi tutti quanti voi comprerete il libro e lo leggerete ma in pillole la differenza che esiste fra le mafie eh, tradizionalmente intese, le mafie storiche in particolare, quelle di cui voi parlate nel libro, cioè Cosa Nostra e l'Andrangheta, rimangono fuori dall'orizzonte di questa eh, trattazione la Camorra e le mafie minori del sud, in particolare quelle pugliesi, la differenza che c'è fra le mafie tradizionali, storiche, storicamente radicate con una eh, tradizione complessa come appunto Cosa Nostra e l'Andrangheta e queste recenti cosiddette piccole mafie di cui in qualche modo eh, l'emblema, quasi l'idealtipo è proprio eh, la mafia oggetto dell'operazione, mondo di mezzo. Intanto c'è da fare, intanto grazie dell'invito, grazie soprattutto a chi è presente, e c'è da fare un'ulteriore sottodistinzione, perché una cosa sono le mafie tradizionali e quelle in qualche modo le conosciamo tutti, quantomeno per avere visto film, serie televisive eccetera, nell'immaginario collettivo la nostra tradizionale sono migliaia di aderenti, il controllo militare del territorio che significa che ogni negozio si sa quanto paga di pizzo, quale zona, quale zona una, della città o della Tornata appartiene alla cosca A e quale alla cosca B e così via, significa un uso continuo e plateale delle armi, poi significa di solito anche riti, giuramenti, tutto un apparato eh, diciamo di regole e significa anche un controllo ferro più o meno piramidale secondo le varie organizzazioni. Questo è quello che abbiamo tutti in testa quando parliamo di mafia, che poi è la nozione sociologica e non giuridica. La nozione giuridica è più larga perché già quando fu introdotta la legge della Torre, c'è no? il cioè 416 Pizzi, non so con quanta consapevolezza, ma in futuro cioè, quello che è successo dopo ha dato ragione al legislatore del 1982, l'ultimo comma dell'articolo 416 Pizzi diceva e dice che le norme di cui è come presente, quindi l'associazione la, mafiosa, si applica anche alle altre organizzazioni comunque localmente denominate. Quindi già il leggeratore dell'82 diceva, pensava che non si esauriva in mafia, che andrà, mafia siciliana camorra in ma c'è un passaggio ulteriore, nel 2008 la legge viene cambiata e viene infilato per così dire nell'articolo 406 bis anche le mafie straniere. Ora, posto che in Italia non ci sono la, le triadi giapponesi, la Yakuza, eccetera, è chiaro che per mafia straniera si intendono piccoli gruppi, o di cinesi, o di nigeriani, o, o di altre etnie, di rumeni, eccetera, che di solito, peraltro, vittimizzano i loro connazionali e non gli italiani che stanno nella stessa strada o nello stesso quartiere. Da questo scenario normativo, da questo scenario della legge, la Cassazione ha costruito principalmente, ma non soltanto per l'esperienza delle mafie romane, il concetto di piccole mate, dicendo che sono anch'esse mafie, cioè che anche ad esse dal punto di vista del diritto si applica l'articolo 416 bis, si applica il sequestro e la confisca dei beni, si applica una serie di norme particolarmente rigorose. Qual è il punto? che queste cosiddette piccole mafie possono non avere il controllo del territorio, hanno un numero ridotto di aderenti, 20, 15, 40, 200 magari, per alcuni clan particolarmente numerosi, ricorrono alla violenza, ma certo non parliamo di stragio, di un omicidio a, a, al giorno come succede a Napoli, però qua, cosa fanno di uguale alla mafia siciliana, la camorra, l'andrangheta <ride> la Fengel... usano il metodo mafioso cioè hanno la disponibilità della violenza sono pronti ad usarla in caso di assoluta necessità e soprattutto l'interlocutore colui cioè, che, che ragiona di questo che riceve le richieste siano esse estorsive, siano esse usurarie oppure che dice mettiamoci d'accordo e facciamo fare assieme questo interlocutore sa che il suo interlocutore non è un interlocutore che se non si mettono d'accordo va dal giudice civile tira la, fuori la pistola e gli spari questo è quindi mafia di organizzazione piccole e maglie la cosiddetta mafia capitale <coughs> cioè quell'organizzazione specifica che fa eh, faceva capo a Carminati e Buti, stando alla sentenza di corte d'Appello e aspettando la corte di Cassazione era ancora un modello ulteriormente sofisticato ed elaborato a parte l'essere stata a Roma che di suo fanno notizia. era un modello elaborato e sofisticato perché lì la violenza era ancora più impalpabile meno frequente il ricorso si fondava moltissimo sulla fama criminale di Carminati che ha una storia di terrorismo di, eh, è stato imputato e assolto per l'omicidio Pecorelli, è stato imputato Condannato con sentenza definitiva per il furto alla banca che c'è dentro il palazzo di giustizia di Roma, insomma, una carriera che lui stesso rivendica non solo nelle intercettazioni ma pure nell'intervento. Qual è la caratteristica di questa mafia capitale di questa organizzazione? È il ricorso continuo in forme come dire estreme alla corruzione intendendo per corruzione tutti quei reati, corruzione, turbativa ad manipolazioni varie dell'attività alla pubblicità, per cui a un certo punto questa organizzazione ha assunto un poco con le buone, tra virgolette, cioè con la corruzione, un poco con le cattive, cioè con il ricorso alle violenze, il controllo di pezzi significativi dell'amministrazione comunale di Roma. L'amministrazione comunale di Roma con tutto il rispetto non è l'amministrazione di Bari, di Palermo o di Catania, è la capitale d'Italia, il che significa qualcosa sia in termini quantitativi, cioè di volume di affari, sia in termini di significato politico. Ecco, il fatto che un'associazione criminale avesse con, eh, conquistato un, il controllo di un pezzo dell'amministrazione comunale della capitale d'Italia, di, di, ripeto con questo miscuglio di, puo, di cosiddette maniere e di cosiddette violenze, ha fatto sì che il caso diventasse clamoroso. Eh, di io mi dicevo che perché una cartina dottor Prestipino era stato a Padrea come a Reggio è arrivato a Roma quando è stata la prima volta tornato a Roma quando è stata la prima volta che ha visto la mafia che gli è sembrata una cosa una personalmente, eh. no, la prima volta che ho visto la mafia l'ho vista in una funzione un po' particolare perché io mi occupavo di carceri prima di andare a fare, fare il pubblico ministero ero giudice, ho fatto 12 anni di giudice e nella parte finale di questi 12 anni ho, ho, ho, ho svolto le funzioni che non sono particolarmente conosciute ma sono magistrato di sorveglianza, cioè colui il quale si occupa di istituti di pena perché presiede all'esecuzione della pena. E Io avevo tre istituti perché lavoravo all'Aquila, avevo tre carceri, due importanti, uno minore, quelli importanti erano i carceri di L'Aquila e Sulmona e negli anni diciamo, immediatamente successivi alle stragi, anzi a cavallo delle stragi ho iniziato nel 92. Eh, io nella carcere di Sulmona, eh, dove c'era e c'è tuttora una casa lavoro, cioè dove ci sono coloro i quali sono sottoposti a una misura sicurezza di sicurezza detentiva dopo l'espiazione della pena, ho, eh, ho avuto tutti quelli che avevano finito di scontare la pena del Maxi 1, cioè del primo grande processo a Cosa Nostra, quindi tutti i boss condannati per solo associazione mafiosa che all'epoca era una pena che oscillava tra i 4 anni e mezzo e 6 anni e mezzo più o meno e dopo scontavano questo periodo di casa di lavoro di un anno e io lì ho conosciuto eh, tutti questi capi di Cosa Nostra che eh, erano sottoposti a eh, questa misura di sicurezza. Ora per conoscere un detenuto da magistra e sorveglianza che ti deve occupare dell'esecuzione della pena, tu hai il primo... Come dire, il primo <ride> la pietra miliare è la sentenza di condanna perché da lì parti no? da quello è il punto di partenza poi quello che viene dopo ovviamente si valuta però quello è eh, come dire, la fotografia di, di chi hai di fronte e quindi io piano piano, a pezzi a pezzi mi sono letto la sentenza del Maxi 1 quando ancora non era lontano da me anche l'idea di eh, andare a lavorare Che cos'era il Maxi 1? Non tutti. <ride> primo Maxi processo <sì>. primo Maxi processo <ride> a Cosa Nostra, quello per capirci che è finito con la sentenza di Cassazione 3, 30, no, no. noi siamo È un scontato e, sì, certo, e che ovviamente era il processo che è diciamo, istruito da Giovanni Falcone sulla base delle dichiarazioni di Tommaso Buscetta insomma il primo processo che ha ricostruito che cos'era Cosa Nostra Io, i primi mafiosi l'ho visti là e il, il primo documento giudiziario importante che ho letto è stato questa sentenza appunto della eh, ovviamente mh, ho letto la sentenza dei, dei giudici di merito non quella della Cassazione perché ovviamente a me interessava il fatto e lì ho cominciato a capire che cos'era un capo mafioso l'ho cominciato a capire poi ho imparato anche bene a capirlo perché mi ricordo che il dispetto come dire, più, mh, mh, mh, più, più pesante che si poteva fare al detenuto tra virgolette era quello quando il detenuto veniva per chiedere no? faceva il colloquio con il magistrato di sorveglianza e chiedeva il permesso, la licenza, la misure alternative, la revoca anticipata della misura, no, eccetera, eccetera. Io ho capito che nella logica del mafioso venire lì e chiedere era come dire, una regola, però la regola era che tu davanti al magistrato dovevi starci pochissimo, cioè pochi minuti, cioè perché era il tempo di chiedere e di sentirsi dire no. E allora quando arrivano questi palermitani io mi divertivo moltissimo a instaurare un colloquio, a costringerli lì per 20 minuti, mezz'ora, 35 minuti e mano a mano che passava il tempo quelli ovviamente stavano sulle spine, cominciavano a sudare freddo perché poi dovevano uscendo giustificare tutti i minuti su successivi a quelli regolamentari eh, per capire insomma che cos'era? Questo è, è, è psicologia, però intanto inizia a capire che qual è il rapporto, no? ne, ne, nello spazio che c'è tra il periodo regolamentare e il periodo che va oltre il regolamentare: c'è tutta come dire, la, la, la, la struttura eh, de, dell'essere un capo di cosa nostra, insomma, rispetto ad altri. Io avevo anche i napoletani, senza offese per nessuno, ma come dire, i casalesi di allora erano assolutamente inadeguati rispetto alla struttura e alla caratura mafiosa di questi personaggi qua quando è arrivato a Roma poi? la domanda che è anche al procuratore Pignatore. quando è arrivato a Roma da procuratore del procuratore aggiunto c'è stato un, un calido, insomma, ricordiamo la funerale di casa Monica piuttosto che un fatto che vi ha sorpreso che non si aspettava di trovare nella capitale di Varna non sono mai i singoli fatti per la verità, perché poi a Roma non ci sta al di là del tribunale Casamoneca che è molto dopo nel tempo in realtà la prima indagine di mafia a Roma riguarda Ostia, quindi il clan fasciani e l'inizio delle indagini sul clan spada e la cosa che meravigliato diciamo, ci ha colpito è il ripetersi degli schemi, in piccolo ovviamente, degli schemi che avevamo visto in Sicilia e in Calabria, gli schemi di comportamento per cui, per esempio, dava ah il denaro a un certo tasso di interesse, poi diventava usurario, non voleva restituire, gli levava il negozio, rimaneva danneggiata, ma poco perché il risultato finale era prendere il negozio. Poi lo andava a raccomandare col, con l'amministratore locale del municipio di Ostia. Poi abbiamo trovato, è triste di Loma, fa parte del quadro, la corruzione di alcuni esponenti delle forze dell'ordine. Della... Quindi il cosiddetto dettare è con letti bianchi. Sì. Era l'amministratore locale, era l'imprenditore, era l'appartenente alle forze dell'ordine. <coughs> diceva guarda che c'hai. La microspia sotto il tavolo, per modo di dire, ma poi erano anche i ragionamenti perché, siccome c'era anche la presenza di vecchi siciliani sul posto, il vecchio siciliano aveva fatto da mediatore per stabilire la pace fra le varie fazioni. E c'era un'intercettazione che noi citiamo, non mi ricordo se l'abbiamo citato anche nel libro oppure no, la citiamo spesso. In cui c'è uno che dice di quelli che già erano a Ostia, a uno che invece è un nuovo arrivato e vuole impiantare queste macchinette che sono un'attività tipica della criminalità organizzata, dice guarda che qua non è come Palermo, qua che tu vai in un posto, quello che dicevo prima, e sai di chi è quel posto, di chi è dal punto di vista mafioso, cioè chi è il mafioso che controlla quel territorio, no, qua ci mettiamo tutti d'accordo e, e facciamo affari tutto quanto. In realtà esiste in questo, questo modulo, questo modello operativo che si replica diciamo, in situazioni anche diversissime dal punto di vista sociologico, antropologico, però ecco, come vi dicevo, il libro offre la possibilità di capire il fenomeno sulla base degli atti, sulla base di una riflessione che è sempre collegata agli atti che sarebbe il minimo sindacale se non fosse che in tanti se lo dimenticano. Proprio per questo, proprio perché poi insomma, chi ne la voglia leggere il libro, io volevo sollevare alcune questioni che nel libro sono appena accennate, che sono però molto interessanti per capire la natura del fenomeno. Una di queste eh, questioni su cui vorrei sentire la vostra opinione è quella relativa alla funzione dei rituali, degli schemi tradizionali nel generare l'affezione mafiosa e nel mantenerla. I rituali, ovviamente una mia idea, me ne sono occupato a lungo, ma... Eh, il ruolo dei rituali, che cosa serve il rituale, che cosa serve lo schema tradizionale, a che cosa servono i gradi e anche qualche parola sull'origine di, di questa roba qua che secondo me è particolarmente interessante, quell'intreccio fra criminalità, massoneria, esoterismo che c'è alla base dell'origine rituale di Cosa Nostra e dell'Andrangheta che poi ha esportato il modello per esempio in Puglia. Non dimentichiamo che le mafie pugliesi sono mafie, come posso dire, generate, generate per l'appunto da un rapporto quasi di consulenza eh, da parte dell'andrangheta. Ecco, vorrei sentire un pochino di vostre riflessioni sulla funzione degli schemi tradizionali e dei rituali e dei gradi, e insomma di tutta quella dimensione esoterica che a molti a volte sembra quasi grottesca, ma in realtà è una cosa estremamente seria. Sì chi studia le mafie ovviamente le studia non dal punto di vista giudiziario ai fini del processo insomma, ma chi studia soprattutto eh, storici, sociologi eh, hanno eh, tutti quanti, in me, insomma, quelli, soprattutto quelli che più le hanno studiate e ne hanno studiate più diciamo, dal punto di vista eh, delle diverse mafie mettono in evidenza tutti quanti un aspetto che secondo me è estremamente importante quando si parla di mafia, cioè la capacità che hanno le mafie di scrivere, di riscrivere una storia alternativa, cioè di mistificare la propria presenza e se andiamo indietro negli anni noi abbiamo sostanzialmente due grandi fasi che mettono in evidenza gli storici, c'è cioè una prima fase lunghissima in cui le mafie si sono negate, cioè hanno negato la propria esistenza, allora ci sono pezzi di adantologia, no? l'intervista famosa di Marrazzo al capo Andrangheta che dice cos'è la mafia e quello Baldanzoso risponde no, dice, io non l'ho mai incontrata cos'è una cosa che si mangia, ma ah, siamo ancora negli anni 70 e, e, e siamo nella fase della negazione assoluta, no? una negazione che comincia eh, proprio da, da, dall'inizio, insomma, sin da, dalla dall'Italia eh, preunitaria. E poi c'è una seconda fase, eh, eh, una seconda fase in cui eh, la mafia, quando le mafie quando non hanno più potuto a tutta evidenza negare se stesse negare la propria esistenza, hanno ovviamente mistificato sulla loro struttura, sulla loro potenzialità criminale, sulla loro estensione, sulle loro capacità, sul sistema delle alleanze, delle alleanze intendo dire sul sistema delle alleanze proprio sociali, insomma, no? e, e sul sistema di relazioni. E eh, le mafie nel corso della storia hanno eh, queste, queste operazioni, eh, diciamo tra virgolette, culturali, sono importantissime, sono fondamentali per la loro stessa esistenza. E la, una delle più grandi mistificazioni che le mafie, e in questo sia Cosa Nostra che l'Andrangheta, eh, diciamo hanno raggiunto livelli raffinatissimi di, di attività di mistificazione, è quella di eh, come dire, propagandare un'immagine dell'organizzazione mafiosa come un'organizzazione di tipo politico che difende i deboli contro i più forti, che difende gli oppressi contro gli oppressori, che difende eh, i miseri e diciamo, chi ha di meno contro chi ha di più. C'è cioè, un'organizzazione contro il potere, quando tutti in realtà sappiamo che è esattamente l'inverso. C'è cioè, in Calabria, per esempio, l'Andrangheta, eh, anche proprio eh, dal punto di vista geografico, territoriale, nonostante che tenti di farsi passare come... L'evoluzione del fenomeno del banditismo: in realtà l'Andrangheta non ha nulla a che vedere col banditismo. tant'è vero che le zone, proprio i territori dove l'Andrangheta è stata sempre storicamente più forte, sono le zone, i territori della, della Calabria dove il fenomeno del banditismo era assente, non c'era. Eh, in Sicilia, più o meno, è, è sempre stata la stessa cosa, no? Tentazione di ricollegare no, ne, ne, a, le radici di Cosa Nostra Paoli, ai famosi Beati Paoli, no, a, a quelle organizzazioni eh, che, clandestine che eh, nel 600 nel eh, Settecento, erano le organizzazioni che difendevano un po' le ragioni dei deboli contro le prepotenze, le prepotenze dei forti. Questa cosa qua è fondamentale e questa cosa qua si regge ovviamente questo, questa narrazione strumentale si regge su una serie di mistificazioni e di eh, creazioni di, di falsi miti che hanno bisogno di una struttura, di una struttura quasi, vorrei dire, ideologica e, la, ideolo, e questa struttura ideologica ovviamente non può che nascere, non può che avere origine nel momento dell'affiliazione, facendo sentire a chi entra nell'organizzazione tra virgolette al nuovo ha detto tutta la carica potenziale di questo passaggio, di questa fase di accesso dall'essere nulla a diventare qualcuno a me fa, ha fatto impressione più che eh, eh, a Palermo dove insomma eh, c'è eh, questa, questa cosa si vede soprattutto nei quartieri più popolari, quelli della, della periferia cittadina, a me questa mi ha, ha fatto molta impressione, L la struttura sociale dei paesi della provincia di Reggio Calabria, paesi che hanno a volte eh, eh, un numero di abitanti inferiori a mille, che sono tanti ma poco numerosi, no? poco popolati, poco densi, e lì eh, l'ingresso, il momento dell'affiliazione eh, ha una valenza che diventa quasi come eh, l'acquisizione la, la, della capacità di agire al compimento del diciottesimo anno di età, perché tu passi da uno stato in cui non sei nessuno a uno stato sociale, riconosciuto dalla collettività, cioè in cui diventi eh, il, lo sgarrista, il picciotto, il primo livello no, dell'andrangheta. Eh, e questa cosa è, mh, segna anche una certa differenza tra questo rituale e, e, e la sua valenza sociale rispetto a, a cosa nostra perché, almeno io ricordo che uomo, prima di diventare uomo d'onore tu devi dare una prova e dovevi dare una prova di coraggio, di coraggio criminale spesso e volentieri la prova era come dire, il più efferato dei delitti, cioè partecipare all'omicidio per cui tu in realtà commettevi un delitto di mafia, delitto nel senso di reato grave, e spesso però era proprio l'omicidio, prima ancora di essere un affiliato all'organizzazione mafiosa. E questo ovviamente è più funzionale alla struttura dell'organizzazione, che alle ovviamente. In Calabria avviene spesso esattamente l'inverso: tu vieni. Eh, come dire, affiliato, messo nel ruolo di sgarrista, che è quello minimo, diciamo, quello di base, e poi lì devi cominciare una carriera criminale che ti consente mano a mano di raggiungere le doti, si chiamano doti nell'organizzazione criminale il eh, o il fiore, sì, quelle diciamo di livello, di livello maggiore. E questo perché? Perché naturalmente è proprio l'affiliazione diventa il simbolo del passaggio, dell'ascensore sociale, cioè c'è una specie di ascensore sociale, tra virgolette, ovviamente criminale, però è un ascensore sociale che in certi contesti territoriali diventa eh, come dire, il momento eh, rilevante, importante dell'acquisizione di uno status. E Se mi permettete di aggiungere una cosa e poi vorrei sentire la tua opinione, questo che ci hai appena detto è particolarmente significativo se lo caliamo poi nella... Eh, storia nella genesi delle mafie pugliesi che è l'unica di cui noi abbiamo come dire quasi il film l'atto eh, di, di nascita perché a differenza delle altre mafie che affondano in epoche piuttosto remote le loro radici noi sappiamo in maniera abbastanza precisa potremmo addirittura dire l'anno eh, di nascita delle mafie pugliesi e sappiamo perché sono nate e questo le rende dal punto di vista dello studio sociologico prima ancora che criminologico particolarmente interessanti e ci fa riflettere sul ruolo che hanno avuto i rituali di affiliazione importati dall'Andrani. Dall Le mafie pugliesi nascono nel 1983, nella loro versione, diciamo così, che poi ha avuto un quindicennio, un ventennio di notevole successo dal loro punto di vista, e nascono come consorterie di autodifesa carceraria. Qual era il problema? Il problema era che nelle carceri pugliesi i detenuti pugliesi erano vessati per lo più dei camorristi napoletani e di altre zone, e questo a un certo punto fu considerato insopportabile, essendoci rapporti piuttosto intensi fra alcuni importanti criminali pugliesi e eh, alcuni eh, importantissimi capi dell'Andrangheta calabrese, in particolare Rugo. parliamo del clan De Stefano, insomma in sostanza De Stefano, eh, De Stefano Figlioggio, su Errizzi che era uno eh, e l'altro era... Rugoli. Rugo. Rugoli. Rugoli. Rogoli fu affiliato da qualcun altro che non mi ricordo Giosuè eh, Rizzi fu affiliato da Paolo De Stefano che era il capo eh, no, dello, esatto, esattamente, da Bellocco Fuggì da Bellocco ognuno di noi si è occupato di, io mi conosco, ero più amico di Rizzi visto che l'ho arrestato qualche volta eh, ma la cosa interessante fu proprio e questo tema dovrei diciamo, lanciarvi per approfondirlo fu il fatto che eh, eh, gli schemi rituali dell'Andrangheta furono presi e carati nelle carceri pugliesi in cui furono effettuate a ripetizione in quegli anni, a cominciare dall'83, affiliazioni su affiliazioni che produssero un effetto spettacolare in un certo senso, cioè la nascita, cosa che in termini tecnico-giuridici è quasi un controsenso, quasi dal nulla di una consorteria mafiosa articolata e poi si è distribuita sul territorio quando i soggetti sono usciti e è nata proprio perché furono fatte decine, centinaia di affiliazioni nel carcere questo è un tema secondo me di enorme interesse poi ovviamente eh, una certa dose di cialtroneria dei criminali pugliesi fece sì che eh, dopo poco tempo si passasse alle svendite, per cui essendo il primo grado quello della picciotteria, il secondo del camorrista si andava direttamente su sgarro, la santa che era il quarto, quello, eh, un grado importante bastava che avessi sparato le gambe a qualcuno, ma insomma quello che mi interesserebbe, no, insomma è un po' svendite, da ipermercato dei gravi criminali. Però ecco, quello che per me è importante, mi piacerebbe sentire il vostro punto di vista, è una riflessione sulla attitudine colonizzatrice dei modelli mafiosi, sia dal punto di vista degli schemi rituali, sia dal punto di vista, e qui parliamo dell'Andrangheta e della sua straordinaria capacità di diffusione, non in Italia, ma nel mondo, degli schemi organizzativi. Per finire il discorso su rituali e. Lì c'è anche un, un problema, come dire, di appropriarsi di alcuni eh, pezzi di cultura importanti della società meridionale. Da un lato quella cattolica, quindi per esempio la cerimonia di entrata nel locale dell'andrangheta si chiama battezzo, proprio, cioè battesimo, come tu senti. E in Sicilia non si chiama così, ma il rituale che tutti hanno visto al cinema, c'era... Cioè il dito appunto dal sangue, eh, eh, culmina nel giuramento, sopra il santino cioè l'immagine del qualche santo, della Madonna, quello che è, bruciato. Da, a, quando è stato arrestato, abbiamo trovato un centinaio di questi santini, le Bibbie, tutto un, un apparato che ovviamente quando tu poi hai decine di omicidi sulla coscienza non si spiega, però ti appropri in qualche modo di pezzi della cultura delle nostre regioni dall'altro, lo accennavi tu nella prima domanda c'è anche una suggestione massonica o paramassonica per cui specie l'andrangheta accanto al giuramento su, sui santi c'è quello su Mazzini, la Marmora ecco Mastro, Mastro, Mastro, Mastro, oppure Capagliosso, Mastro, Rosso: Mastro, Mastro, Mastro, Mastro, Mastro. sono appropriazioni indebite ovviamente di pezzi di cultura importanti delle nostre regioni dove la progressione dei gradi dell'andrangheta fa sì che tu sei, è come se fossi in un ministero e fai carriera, no? cominci da commesso o applicato di prima classe e diventi il direttore generale del ministero, salendo i gradi. Quello che tu dicevi della capacità di espansione è ancora una volta soprattutto dell'andrangheta. Lì noi citiamo nel libro una, una dichiarazione intercettazione di è una dichiarazione, intercettazione. due cose dirette. Di un boss calabrese che spiega, dice: Ed il dottorato al magistrato che il mafioso siciliano che va a Roma o a Milano per fare un affare, fa quell'affare, in quell cui l'affare può essere una rapina come può essere un investimento e torna a Palermo o a Catano. Il calabrese no, va lì fuori, Roma, Milano, Torino, quello che è, o addirittura all'estero e crea la locale cioè l'unità base dell'andrangheta dice non c'è niente da fare ce l'abbiamo nel dna c'è cioè, questa capacità di cui la filazione in carcere hai ricordato tu sono un altro aspetto un'altra dimostrazione di creare la cellula criminale base all'estero estero intendendo estero rispetto alla calabria e cioè, Collegata a questa l'intercettazione in cui quello dice, sempre una proposta calabrese, dice il mondo si divide in due, la Calabria e quello che ancora Calabria non è non è ma lo diventerà. Cioè questa capacità di pensare in grande, di, che naturalmente bisogna contrastare di, con, con tutte le risorse, molto che parliamo di Calabria criminale, non di Calabria per bene che c'è pure, naturalmente, anzi è maggioritaria, chiaramente, però questa è la capacità questa è la capacità di andare fuori quello che hanno fatto in, pezzi, in parti significative della Lombardia, del Piemonte poi abbiamo, scoperto, abbiamo dei dati hanno scoperto in Emilia di recente in Venezia sì, però si incontra questa capacità di esportazione per così dire al nord con una richiesta dei luoghi dove arrivi questo è purtroppo innegabile cioè noi abbiamo per restare sempre ai fatti al di là delle cose abbiamo l'imprenditore anzi l'imprenditrice lombarda che dovendo recuperare un credito di 30.000 euro invece di fare il decreto ingiuntivo di andare dal giudice civile tentare una mediazione con un avvocato chiama un calabrese che sta lì in questo paese della Lombardia e lo incarica di recuperare il credito cosa che quello fa massacrando all'ignate il debitore e lei tutta soddisfatta dice adesso state nato a bestia quindi lo sa benissimo che cosa sta facendo sta facendo un ricorso al metodo mafioso per recuperare il suo, anche il credito che dobbiamo vedere, ma lo stesso in un episodio simile c'è in Emilia ed è ricordato pure nel libro che viene fuori dall'indagine Emilia peraltro verso ancora quello che abbiamo visto per esempio a Roma era il fatto che gente che è mafiosa non è piano piano, si abitua a fare come i mafiosi a cercare il consenso sociale noi, nel 2006 a, a Palermo noi abbiamo raccolto un'intercettazione di uno che era il numero braccio destro di Provenzano come si dice all'epoca il quale spiegava ai suoi adepti ai suoi collaboratori per così dire che soprattutto quella che lui chiamava la gentuccia del quartiere, cioè quella appunto quelli più vicini a lui, ma questo l'abbiamo ritrovato in Calabria con le stesse identiche parole, dice bisognava trattarla bene perché se tu sei voluto bene, non basta fare paura, se tu sei voluto bene da quelli che ti sono vicini, quelli ti proteggono e ti aiutano, cioè praticamente se arriva la polizia ti nascondono, se tu fai l'investimento non ti tenuti e così via. Dice non basta la paura perché la paura, poi no, in questo caso ho il rispetto e non la paura perché la paura se poi se ti possono dare una pugnalata, una l'altra te la dà. Nel 2010-11 in Calabria, a Rosarno, abbiamo preso un'intercettazione che era praticamente identica, si ripetevano le stesse parole rispetto e paura con due dragatisti che hanno preso, il guai è questo che erano molto più giovani del vecchio siciliano che avevamo sentito intercettato nel 2005-2006 siamo arrivati a Roma quindi diciamo 2015-16 non so Michele, forse se lo ricorda e troviamo uno che controlla una piazza di spaccio di droga nel libro riportato, quindi non è un mafioso è però un criminale organizzato perché controlla una piazza di spaccio e altre, altri criminali dicono Bruno è bravo Bruno è questo signore che, eh, che controlla questa piazza di spaccio dice quello è bravo, è intelligente hai visto pulisce le aiole della zona porta la spe, i sacchetti della spesa alla vecchietta che sta al secondo piano e non li può salire da sola ecco, piano piano si crea la zona di consenso e di rispetto invece della paura è chiaro che a quel punto la vecchietta o gli abitanti del condominio che in mezzo ai sacchi di spazzatura hanno invece la loro aiola pulita dal, dal signor Bruno si guarderanno bene dal tradirlo nel momento in cui magari le indagini lo toccheranno tutto questo è un consenso e costruzione di consenso sociale che è una delle caratteristiche delle mafie, piccolo o grande che sia. A proposito del consenso sociale volevo chiedervi una domanda che insomma è sulla dal libro, però dottor Pignatore ha più volte citato la rappresentazione della mafia, siamo abituati a vederla nei film, quella che siamo abituati a leggere nei libri, e il tema della rappresentazione della mafia oggi è quanto mai più attuale le due puntate di Gomorra hanno sbalcato qualsiasi dato di ascolto e la mafia romana è stata rappresentata da Suburra voi che ne pensate servono, non servono hanno un valore didattico, non lo hanno poi anche a valere della facoltà no, no, <ride> Quello, quello lo si fa quando è indagato e giustamente non deve mai rispondere al giudice. Eh, allora, io credo che il problema è, è dobbiamo spostarlo, il problema è semplicissimo. Eh, a me non io credo che occorra raccontare, ci deve essere una narrazione. Il problema è come si racconta, come si narra, non è se raccontare o meno perché altrimenti noi, come dire, operiamo una censura o addirittura un'autocensura e non raccontiamo un pezzo della nostra storia passata, eh, presente, eh, speriamo non, tro non troppissimo futuro, ma eh, io credo che occorra narrare. Poi il problema è come narrare. Allora ci sono, adesso è inutile fare come dire, la, la colonna dei prodotti buoni e quella dei prodotti cattivi, però un paio di parametri si possono individuare eh, intanto la eh, cioè narrazione deve essere aderente anche quando voglio dire, è una narrazione che ha una parte un, un filo letterario romanzato eccetera però eh, occorre che ci sia un'aderenza ai fatti e soprattutto eh, credo io che eh, occorre evitare eh, di come dire cedere facilmente no, a, a, a, a, alla fascinazione del male la fascinazione del male esiste è inutile che ce lo neghiamo allora se noi come dire siamo come dire, no, su questa fascinazione ci mettiamo anche del nostro eh, certo non raccontiamo bene allora io credo che per esempio un buon prodotto sia quello in cui tu racconti le mafie ma racconti in, in, anche le vittime, cioè dentro a sti racconti ci deve essere anche il danno sociale, gli effetti negativi, che cosa significa la presenza delle mafie, ci vogliono anche le vittime, cioè ci vuole la vittima, non è un problema di scegliere no, la rappresentazione del dolore rispetto a quella, io capisco che la fascinazione del male fa cassetta, fa più numero, perché quando tu ci metti la vittima devi raccontare il dolore devi raccontare delle cose che sono anche molto molto serie e drammatiche e capisco che poi a un certo punto no, se sta in televisione quando arriva a sto pezzo no, e ci si al cambi canale allora questo non ti piace perché tu devi sempre tenere il filo e invece se noi insieme no, ai boss eh, raccontiamo anche eh, le vittime dei boss probabilmente facciamo un'operazione che è più seria, più aderente alla realtà. Poi, altro, eh, poi io non trovo sbagliato che si raccontino i mafiosi eh, evitando i cliché, perché poi i mafiosi sono persone in carne e ossa, anche i boss sono persone in carne e ossa, eh, che hanno le loro famiglie, i loro figli, che hanno i loro problemi, che hanno, litigano con la moglie, litigano col figlio, c'è cioè il figlio che vuole uscire e quello che non vuole che esca, insomma hanno anche i problemi della quotidianità, che si raccontino, eh, non, è, non, è, non è strano, il boss non è per forza quello eh, fatto tutto di cliché, fatto tutto di eh, no, um, apparenza, cioè eh, ha anche una sua, un suo aspetto umano, lo vogliamo raccontare, raccontiamo, però... Mettiamolo sempre, cioè, ci vuole il contraltare, cioè il prodotto deve avere al suo interno un contraddittorio. Dopodiché io per esempio ritengo che eh, molte cose, eh, la narrazione delle mafie è tanto più importante, va tanto più nel segno quanto ha eh, una maggiore capacità di superare il confine, lo steccato degli addetti ai lavori perché altrimenti eh, eh, noi questa narrazione la facciamo sempre a noi stessi cioè parliamo sempre tra di noi tra virgolette allora quando tu hai la capacità di raccontare una cosa che colpisce va dentro, entra nelle case colpisce il cuore delle persone la loro testa le fa, eh, come dire, le fa riflettere, le fa ragionare questa è una cosa positiva io in tanti anni non amo vedere quindi io non ho mai visto, lo confesso non ho mai visto Gomorra, non ho visto Suburra, non, niente di tutto questo. Eh? Eh, mi dispiace, non l'ho mai, eh, mai visto. non guardo la televisione, quindi eh, non, non, non, non, non vedo queste cose. C'è un certo sconcerto in sala preferisco leggere i libri ma insomma eh, eh, almeno finché la televisione sarà questa poi posso, che... posso però c'è una cosa c'è una cosa che a me ha colpito moltissimo e che secondo me negli ultimi anni è una, uno straordinario esempio di come si racconta eh, un pezzo della nostra storia un pezzo di mafia è una cosa che mi ha veramente strabiliato e che ha avuto la capacità di entrare nelle case di 12 milioni di italiani, perché è il racconto con cui Ficar e Picone, che non è che insomma sono, come dire, sono che sanno cogliere, no? sono ironici, fanno anche tra virgolette ridere, Beh, in un'edizione di Sanremo di molti anni fa, loro fecero un monologo erano in due quindi monologo. Monologo. Monologo. esatto un monologo in due in cui raccontarono in pochissimi minuti se non ricordo male erano 6-7 minuti l'omicidio eh, di, di, di padre Pugli ed, ed era una cosa straordinaria perché non eh, quando furono presentati dice, noi raccontiamo Pino e il 95% degli italiani non, non sapeva che cos'era e che cosa stavano raccontando e loro iniziarono il loro racconto con un tono ironico cioè che faceva ridere dopodiché mano a mano che il racconto è andato avanti ovviamente è diventato un pugno nello stomaco e, e, ed era raggelante ed è stato un racconto straordinario pochissime battute e con il loro stile particolare particolarissimo hanno raccontato a 12 milioni di italiani chi era Pino Puglisi e perché e come fu ammazzato. E io lo trovo una cosa straordinaria. No, scusate, io... A me... Eh, pare che valga la pena fermarsi un attimo su questo punto, anche approfittando del fatto che abbiamo qui Enrico Carofiglio e Gianna Foschini, cioè due persone che in questi anni hanno fatto molto anche nella comunicazione del fenomeno, che è importantissima. Perché se noi tutti pensiamo che per combattere questi fenomeni non bastano i magistrati, ma ci vogliono tutti i cittadini, cosa i cittadini pensino di queste organizzazioni è fondamentale. E l'immaginario, cioè quello che noi pensiamo di queste organizzazioni, lo fanno moltissimo gli scrittori, i giornalisti. Lunedì prossimo, per coincidenza, io vado a Milano perché si conclude un ciclo di lezioni, non so se è venuta quella di Roma che si chiama Romanzi nel Tempo, in cui uno storico prende un romanzo e lo smonta, e c'è cioè Salvatore Lupo che parla del padrino. Voi sapete che il padrino, adesso non so quanto abbia venduto, ma credo che sia uno dei libri che ha venduto cifre pazzesche. In quella lezione, pezzo per pezzo, Salvatore Lupo dimostra e fa vedere come è quasi tutto sbagliato, è falso. Un romanzo che non a caso piaceva moltissimo ai Mafiosi, un e che ha condizionato però la nostra idea, non solo quella degli americani, allora la domanda che faccio a tutti e quattro è ma la critica ai cattivi prodotti di massa chi la deve fare? Cioè quando esce un pessimo romanzo un pessimo articolo, un pessimo racconto magari bellissimo dal punto di vista stilistico eh, perché uno può fare un meraviglioso film dal punto di vista della qualità delle immagini un racconto scritto molto bene ma che diciamo dà un'immagine falsa edulcorata, appunto e non ci sono le vittime Chi la deve fare la critica? Chi deve dire all'opinione pubblica? Non lo so, lo, lo chiedo perché capisco che c'è una difficoltà dei magistrati a farlo. Eh, lo capisco Giuseppe, però chi, la, chi altro la fa? Il chi la può fare? Cosa? Il consumatore che ha un'etica. Eh, ma l'etica non è che si nasce con l'etica, non so come. però non è che io nasco già, voglio dire le cose che ho ascoltato oggi. Per me sono fondamentali nel formarmi la mia idea, cioè. giusto? Allora quando esce, e diciamo, ne sono usciti, ho fatto il caso del Padrino per dire un caso risalente a molti anni fa, di un libro co quasi completamente sbagliato, cioè questa lezione di Salvatore Ruppo è impressionante, lo smonte, e che però ha condizionato moltissimo l'idea della mafia, facendo danni probabilmente. E probabilmente Puzzo è anche un buono scrittore dal punto di vista della scrittura allora vi chiedo a quei quattro avete ruoli so diversi anche, ora Gomorra, Cosa? Dicevo, esatto. anche Gomorra lo anche Gomorra lo so Dico chi la deve fare la critica di questi fenomeni mi chiede eh, ci, direi perché? che stiamo anche arrivando scusate adesso facciamo questo è un tema importante l'abbiamo non deliberatamente tenuto per il finale ma va benissimo così quindi dico la mia opinione e poi passo, passo il microfono eh, intanto se, se volete vedere un film che racconta in modo credibile lo squallore del mondo criminale, guardate Bruce Tellas, l'unico per me, quei bravi ragazzi con De Niro Ray Liotta che fa il pentito, credibilissima figura di un film del, del 90, del 91. Detto questo, siccome non mi voglio sottrarre alla, allo spunto che Pepe ha allora lanciato, vi dico questo, che posto che naturalmente ognuno scrive quello che vuole e fa il film che vuole, perché nessuno si sogna di fare la censura, abbiamo il diritto di esprimere la nostra opinione e la nostra opinione si può innestare su un piano eh, e su un confine fra l'etica della narrazione e la qualità della narrazione, sia letteraria sia cinematografica. Allora, cerco di dirlo in maniera molto sintetica. Eh, racconti di questo tipo, il racconto del mondo criminale per come viene presentato in certi prodotti dovrebbe essere un racconto veridico, cioè loro si presentano come i narratori di come stanno le cose veramente, non è così, le cose non stanno veramente come vengono raccontate in certi esatto. prodotti di grandissimo successo commerciale perché se è vero che il crimine in certe zone del nostro paese, in certi contesti, è una realtà terribilmente aggressiva ed oppressiva, e se è vero che raccontare in altri campi storie in cui stucchevolmente il bene vince e il male perde è cattiva letteratura, cattivo cinema, cattiva televisione, è pur vero che raccontare storie che sono l'opposto di queste, quelle in cui il male domina incontrastato è un mondo in cui non esiste altro che il successo criminale, un mondo in cui i magistrati e i poliziotti, i carabinieri, i finanzieri, sembrano completamente impotenti a ostacolare, non dico a fermare, eh, le azioni dei criminali, è un mondo finto, tanto finto quanto quello dei buoni che vincono sui cattivi. Il mondo è complicato, c'è il cosiddetto bene e il cosiddetto male, ci sono realtà complesse, ci sono tragedie che bisogna saper raccontare, ma Raccontare, facendo credere che quella è una narrazione veritica, un mondo in cui i cattivi, scusate l'espressione naif deliberatamente usata, eh, spadroneggiano, fanno quello che vogliono e di fatto diventano dei miti, dei personaggi eh, rivestiti di una idea leggendaria, è una cosa sulla quale bisognerebbe interrogarsi. Fermo restando che ognuno scrive e racconta quello che vuole. Io ho una sensazione, anch'io non ho visto quasi nulla di quella roba là, ma perché ho visto qualcosa e mi sono, come si dice, venuti i nervi, eh, perché ho trovato il racconto non credibile, non veridico. Il mondo reale è una cosa diversa e se il mondo reale è una cosa diversa e tu mi proponi come mondo reale una narrazione che mitizza i criminali e produce questo effetto, beh io credo che qualche domanda te la devi porre. non ho praticamente niente aggiungere quello che Michele e poi sulla risposta lo sai ne abbiamo parlato altre volte con Pedro. io penso che noi <ride> magistrati <ride> darci pure l'incarico di questa polemica veramente <ride> <ride> e, e tu no, lo puoi fare tu perché non fai più magistrato già ne siamo costretti a farne e soprattutto a subirne troppe senza bisogno di aggiungere quelle letterarie io penso che il nostro compito in, sotto questo eh, specifico angolo di vista sia, lo sai quello che penso, di fare le indagini processi. Le indagini si fanno per arrivare a sentenza, però in questo modo diventano pubblici tanti elementi di conoscenza. Poi ci, ci sarà quello che si piglia eh, come dire, da leggendo i resoconti processuali in senso lato, che ormai sono anche intercettazioni, sono filmati, sono tante altre cose, sono documenti di computer per modo di dire, sono versamenti bancari, tanto dichiarazioni di collaboratori di giustizia, dichiarazioni delle vittime, come diceva Michele, noi ne abbiamo interrogate a decine di vittime, sia in Sicilia che in Calabria e non è un'esperienza proprio bellissima da fare specie quando tu non riesci a dare una risposta neanche minima alla loro richiesta di giustizia ora dico, il nostro compito è di fare le indagini per fare i processi in questo modo vengono fuori tanti elementi di conoscenza che se no non ci sarebbero perché le mafie sono associazioni segrete quindi tu vedi il morto in mezzo alla strada non sai cosa c'è dietro Dopodiché, quello il di più che a noi si può chiedere, secondo me, è di farci capire che non è neanche questo facilissimo, cioè noi abbiamo e dobbiamo <coughs> avere un linguaggio tecnico e giuridico, però fra scrivere sentenze in senso lato, richieste cautelare, mandati di cattura come si chiamava una volta, totalmente so, incomprensibili, so, so, so. che... Non le capisco neanche io che sto per andare in pensione, però sono parole belle che suonano bene, uno dice, ah la Cassazione, 24 pagine di citazione della Cassazione, alla fine neanche io capisco più che cos'è. E il, restando fedeli ai fatti che sono emersi, alle regole del processo, farsi capire da chi, animato da buona volontà, legge, un giornale, o addirittura un settimanale o addirittura un libro questo è un di più che ci si può credere non è chiedere e non è neanche questo facilissimo per il resto sottoscrivo quello che hanno detto Michele e Gianrico a no, un professionista aggiungo una cosa di un meno tanto per fare un esempio di come si ribalta eh, Gianrico dice giustamente falso allora una serie di prodotti si fonda su uno schema proprio basico, no? eh, che sono i titoli di film degli anni 70, no? eh, cioè la polizia indaga e i magistrati invece bloccano, no? Nel, con l'idea che eh, questa contrapposizione tra la polizia che vuole arrestare, vuole individuare i corpi, cioè, e i magistrati che invece pongono le mitiche pastoie burocratiche, no? queste roba strane cioè, eccetera, questa cosa è storicamente un falso, perché noi oggi abbiamo la più avanzata legislazione antimafia, abbiamo degli strumenti efficientissimi, siamo da diversi anni, da moltissimi anni, soprattutto le procure diciamo, più grandi, quelle che diciamo, hanno sede distrettuali, eccetera, che lavorano in piena sintonia con ovviamente le differenze di ruoli, di compiti, con le forze di polizia giudiziaria e noi anzi di questa sorta di contrapposizione la, la, la dobbiamo ribaltare completamente perché forse noi una cosa tra le tante cose storte, le tante opacità, omissioni, incapacità, inadeguatezze una l'abbiamo fatta giusta, cioè noi abbiamo vinto un sacco di battaglie dopo il 92-93, dopo le stragi nei confronti di organizzazioni mafiose potentissime, non abbiamo vinto la guerra, abbiamo vinto alcune battaglie, però alcune le abbiamo vinte e per la prima volta nel corso della storia di sempre, da, da, da, dall'Ottocento in poi, noi le abbiamo vinte rispettando le regole democratiche che lo Stato si è dato e quindi questa è una cosa di cui, che noi dobbiamo, anzi, di cui dobbiamo fare vanto cioè è come dire, un punto qualificante dell'attività dell che abbiamo svolto in questi anni sia noi magistratura che forze di polizia ed è l'esatto contrario di quello schema basico, eh, come dire, rozzo e, e proprio approssimativo per il quale ci sarebbe no, una polizia che vuole andare contro le regole è una magistratura che invece fa diventare quelle regole pastoie burocratiche è una cosa che non esiste no, io rispondo molto brevemente, nel senso che deve essere chiaro lo scarto iniziale c'è chi fa il cronista e chi fa lo scrittore c'è chi fa la cronaca che è attaccato ai fatti e chi fa, chi fa letteratura che per definizione i fatti esagera l'importante è che è chiaro lo scarto iniziale Dopodiché è evidente che chi fa il giornalista, chi fa il cronista, anche quando scrive libri l'ha attaccato, infatti, non può concedersi nessuna sbavatura. Penso però che il ruolo della divulgazione, come diceva il dottor Castipino, è fondamentale, è centrale, ma è centrale nella società civile, e lo diciamo qui in un posto dove esiste una mafia che sul suo silenzio, sul fatto di non avere nemmeno un nome, ci sta costruendo una fortuna, che è la mafia poggiana la mafia garganica sono 25 anni, così come i foggiani, che ammazza, lo fanno affari, e il fatto che nessuno li abbia raccontati, nonostante ci siano sentenze che li raccontano perfettamente, nonostante i magistrati abbiano fatto benissimo il loro mestiere, ne è diventata quel silenzio, è diventata una forza. Quindi il punto è che raccontare diventa anche un dovere civile, il tema è come farlo, e il tema è farlo secondo il proprio ruolo. Se uno fa lo scrittore, secondo me, ha licenza di esagerare i fatti, mm. purché che lo, lo, lo dica. Io sto scrivendo un romanzo. Chi fa il cronista ha il dovere di stare attaccato ai fatti. Posso una... Io volevo fare solo chiusura, un'ultima domanda dottor Pestipino, dottor Pignotone, che riguarda il tema che aveva introdotto il dottor Pestipino e che riguarda l'ultimo capitolo del vostro libro. No? Cioè, esiste una maniera per sconfiggerla. Voi citate una frase di Attilio Bolzoni, no? Quando dite la mafia vissuta e subita con questo mito dell'invincibilità. Che si deve fare? Che cosa avete fatto? Non lo sappiamo, ma che si deve fare? Quali sono gli strumenti? Io penso, come ha detto ora, ora Michele, che c'è un esempio positivo, concreto, che è proprio la guerra che lo Stato ha fatto alla mafia corleonesa alla mafia delle stragi che è stata, la guerra è stata vinta la mafia corleonesa è stata sconfitta tutti i responsabili tranne Messina De che prima o poi sarà preso pure lui ma il, tutti gli altri responsabili di quella stagione di sangue di stragi, di aggressione allo Stato eccetera, sono o morti o in galera o diventati collaboratori di giustizia con questo stesso ammettendo la sconfitta quello è stato un esempio virtuoso virtuoso cosa significa? ah che c'è una legislazione efficiente perché senza legge efficiente non si va da nessuna parte io leggevo appunto storie di, di mafia siciliana una dichiarazione dalla chiesa prima che venisse a Palermo negli anni 70 che diceva siamo senza unghie perché non, non c'erano gli strumenti necessari lì io sono partito dal 416 bis dalla confisca dei beni sono due degli strumenti chiave che consentono di, eh, di combattere le macchine. Numero uno. Due, ci vuole risorse. È inutile starci a scherzare: se non ci sono risorse non si può fare niente. Vale in economia, vale in letteratura, vale, vale anche per indagini e processi. Si, significa polizia, carabinieri, finanze, magistrati, cancellieri, eh, benzina per le macchine, toner per le stampanti e così via è banale, ma, ma ci vuole pure questo terza cosa che c'è stata in Sicilia contro quelle mafie ci vuole un'azione anche o una reazione se preferite, della società civile cioè, la magistratura dico io, da sola, quando proprio va tutto bene crea spazi di libertà cioè arresta la gente i mafiosi che presidiano un territorio o le reti corruttive che presidiano un settore di affari e non fanno crescere un'economia sana li mette in galera, però poi devono, devono arrivare i buoni, se non arrivano i buoni che occupano quegli spazi, dico per esempio, viene sciolto un consiglio comunale per macchia, se poi non si presentano delle, dei partiti, delle liste, dei movimenti, chiamatelo come vuole, persone per bene, che si prendono la croce, perché una croce spesso è, di andare ad amministrare quel comune, passeranno due, quattro, tre anni, torneranno, ci sarà un commissario, più o meno, bravo, che però farà ordine all'amministrazione e poi eh, torneranno i mafiosi. Queste tre condizioni in quel caso si sono verificate con l'aiuto della pubblica informazione, dei giornalisti che hanno raccontato, spiegato, fatto capire, tutte queste belle cose e si sono ragioniate. Farlo contemporaneamente in tante parti d'Italia mi rendo che è difficile, però è il compito che abbiamo da fare noi. Una domanda: è una domanda che cioè, per quanto mi riguarda, avrà una risposta che è ruvida, non c'è dubbio, allora. L'invincibilità delle mafie è una invenzione in vitro, cioè l'hanno inventata, l'hanno costruita, ce l'hanno inoculata dopodiché tutti ci siamo, come dire, è, è passata, tra virgolette, perché è un'invenzione in vita, è, un, è una ristificazione culturale che hanno fatto i mafiosi innanzitutto che sono i primi diretti interessati a passarsi come invincibili e vi dimostrerò che non è così, e, e dall'altro lato purtroppo, di riflesso, una certa antimafia che ha vissuto specularmente sulla invincibilità dei mafiosi, perché se sono invincibili i mafiosi, allora noi dobbiamo sempre esistere, e eh, eh, no, eh, siamo indispensabili e diventiamo indispensabili proprio come riflesso della invincibilità dei mafiosi. Allora, io sfido chiunque a dirmi il nome di uno che ha fatto parte di un'organizzazione criminale di tipo mafioso, medio, medio, non che sia il capo, non che sia l'ultima ruota eh, di scorta, che uno medio che ha fatto parte di e che dopo vent'anni lo può raccontare. Che dopo vent'anni lo può raccontare, perché tutti questi, altro che invincibilità, tutti indistintamente, o sono morti e ammazzati, o finiscono poi seppelliti da anni di galera, o comunque hanno le vite martoriate, rovinate negli affetti, nei legami, in tutto ciò che li riguarda, oppure se, come dire, decidono di cambiare vita, diventano collaboratori di giustizia, ma con tutti i problemi che appunto questa scelta genera, no? di cambiamento, sradicamento, i figli, eccetera, è tutto quello che stampiamo. Non ce n'è uno, altro che invincibilità. Questa è la verità. I capi di Cosa Nostra che sembravano che avesse, dovessero dominare il nostro paese sono tutti, eh, qualcuno è morto di morte naturale, qualcuno è morto di morte non naturale, ma sono tutti eh, eh, assicurati alla giustizia, eh, passatemi il termine, seppelliti d'ergastoli. Questo è il dato reale, quello vero, non ce n'è un altro. Dopodiché, anche nelle battaglie più dure, anche in quelle che sembrano come dire, difficilissime, è chiaro: noi facciamo la nostra parte, ognuno ci mette il proprio impegno e dal massimo. Dopodiché, qualche battaglia si vince in modo più semplice, qualche battaglia ci vuole più tempo. Dopodiché, l'invincibilità, come dire, la, la, le, se per invincibilità intendiamo dire la esistenza ancora delle mafie nel nostro paese, beh, questo è un dato sul quale noi dobbiamo riflettere, cioè, noi le mafie le abbiamo da prima che si costituisse il nostro paese come stato unitario, hanno una storia plurisecolare, chi 150, chi più di 200 anni, chi più o meno 200 anni, sono fenomeni complessi, ovviamente per affrontarli e sconfiggerli ci vuole molto impegno, ci vuole molto tempo ci vogliono i cambiamenti sociali non basta la repressione, tutto quello che sappiamo ma questa è una cosa l'invincibilità è un'altra e non esiste grazie eh, io volevo recuperare eh, il fil rouge del vostro libro e quindi tornare alla tesi di fondo i modelli criminali sono tanti, ma forse sempre di mafie si tratta. Ed è da metà degli anni 90 che correttamente eh, gli osservatori del sistema della criminalità organizzata hanno incominciato a parlare di mafie al plurale. E voglio ehm, assestare un eh, assist, eh, scusate il bisticcio, nei confronti della tesi eh, sì, sì. di fondo... Sì, sì, sì. Sì, bella, no, scusa, il condominio. a fidare il giornale. Eh, ecco, è sempre qualcosa di giornale... E eh, eh, questa soluzione... Eh, scusa, tu mi passi il microfono... Che allora, Bello, scusate, Volevo dire questo. Allora, eh, noi eh, abbiamo eh, in Puglia una mafia eh, molecolare. La relazione della DIA sulla criminalità organizzata pugliese del 2017 con riferimento al primo semestre parla di 135 clan di cui 35 a Bari e 44 a Foggia e Provincia e di 115 città interessate dal fenomeno si tratta di quelle che voi chiamate piccole mafie per cui in alcuni casi sono intervenute sentenze irrevocabili della corte di Cassazione Gianrico ha iscritto un processo alla mafia dice l'ignola due gruppi contrapposti che si chiamava Cartagine perché lui ha con quell'indagine distrutto per una ventina d'anni i clan che adesso con il rientro eh, sul terreno di molti dei condannati si stanno dando da fare e beh in quel processo la corte d'Assise di primo grado ha inflitto 15, io li ho contati perché ho seguito il processo in appello, 15 ergastoli, quando gli ergastoli nel maxi 1 di Palermo, molto più importante per tante ragioni, erano 19. Voglio dire, c'erano stati 40 anni di omicidi che si erano ripetuti in un comune di 60.000 abitanti. L'etichetta di mafia è stata infine dalla Cassazione appiccicata a quei gruppi così è accaduto per esempio a Foggia dove una sentenza irrevocabile ha stabilito che esiste la società Foggiana che è costituita da tre batterie che magari quando sono in contrasto si sparano reciprocamente ma che quando ci sono affari importanti da concludere si riuniscono e si riconoscono in questa unica associazione che pure non ha un capo, quindi una struttura ancora diversa eh, da tante altre in cui eh, l'unità eh, dei gruppi associativi presuppone l'esistenza di una cupola, di un capo, eh, eccetera. Allora, tutti questi eh, modelli hanno nel tempo eh, determinato una scia di sangue eh, Coschini la conosce benissimo perché la studia da tempo, per esempio in Gargano e a Foggia, in provincia di Foggia, che si è sostanziata negli ultimi 35-38 anni in circa 300 se non più omicidi di massa, con una reazione dello Stato sicuramente tardiva perché solo negli ultimi anni finalmente si è presa coscienza della realtà, si è intervenuti potenziando le forze di polizia, creando dei nuovi eh, nuclei investigativi e finalmente si spera che i risultati che in parte sono già intervenuti possano essere sempre eh, più eh, importanti. Quindi io condivido pienamente la vostra tesi, Devo dire che probabilmente è stato possibile per voi dimostrare che anche a Roma, in provincia di Roma, esistevano gruppi mafiosi che non erano le mafie storiche, perché probabilmente avete guardato la realtà con occhi distaccanti da persone che in qualche modo venivano da lontano. Complimenti. Yeah. Grazie, Grazie. Grazie. a intervenire. Ma non, non, non. No, no. si sì, è un no, è... Prima, no, prima, dibattito no è siamo già alle sette e mezzo poi no, eh. no. Però una breve domanda sul caso Paladino... Di no, Riccucci, di... no, no, mi scusi, no, mi scusi, già dico, tu... di... Sul caso Paladino, sul caso Paladino... No, guardi, no, cosa no, no, no, no, no, no, grazie, no, Padalino, Padre... sì, no scusi, dottore... non... si accomodi no no. Non... no, no, no, no, non no, no, guardi no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, io. no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, è soltanto una vilania perché se per tutti è escluso il dibattito è escluso anche per lei perché se per lei dobbiamo permetterlo anche agli altri si accomodi dicevamo eh, eh, il, lo schema che viene fuori da questa nostra riflessione è uno schema che ci proietta verso il futuro verso le prospettive diciamo così di lavoro, le prospettive investigative le strategie di ricostruzione dei fenomeni ovviamente eh, nel libro Esistono tantissimi, scusi però, tantissimi spunti per capire il fenomeno e davvero non con una clausola di stile, io vi suggerisco di leggerlo perché, ripeto, si tratta di un libro che richiede un impegno di lettura, ma non nel senso che sia arduo, nel senso che è rigoroso, è legato al contenuto degli atti però non si lascia vincolare dagli atti perché sviluppa una serie di riflessioni, ho trovato enormemente interessanti, e non ne abbiamo parlato qui, ma va bene, quelle sul rapporto strutturale in termini di sistema fra mafia e corruzione, la riflessione sul fenomeno corruttivo come autentico cancro di questo paese, ci sarebbe piaciuto, ma lo faremo un'altra volta, fare per esempio una riflessione sui nuovi strumenti investigativi contro la corruzione, fare una riflessione sul tema dell'uso del contante, che è una banalità di cui si parla troppo poco, ma pensate quanto il fenomeno corruttivo verrebbe essere circoscritto se in Italia e in paesi come l'Italia si facesse come in Norvegia, cioè semplicemente eliminare l'uso del contante non è proprio fa facile fare una rapina diciamo andando per la carta di credito o eh, eh, cose simili e quindi insomma io chiudo eh, ringraziandovi tutti quanti per essere stati qua, grazie per il libro grazie per la conversazione ci vediamo a presto Bene, grazie a tutti